Grazie Presidente, io anticipo che voteremo a favore di quest'ordine del giorno, ribadendo che è un lavoro che la Commissione, come dicevano il Consigliere De Priamo e Pelonzi, che ne fanno parte, che la Commissione ha già iniziato, da qualche mese eh, ho qui alcuni dati che riepilogano la, la situazione delle compensazioni eh, così come c'è stata rappresentata in commissione e eh, sui 10 milioni e mezzo di metri cubi più o meno di eh, totali di compensazioni che dovrebbero atterrare su Roma eh, ad oggi ne sono atterrate all'incirca 3 milioni eh, sono ancora quindi eh, eh, vaganti sulle nostre teste all'incirca 7 milioni di metri cubi, per cui trovo che sia assolutamente necessario che su ciascuna di queste eh, compensazioni la Commissione faccia un'analisi attenta e approfondita. Tra l'altro eh, abbiamo anche ricevuto dagli uffici un elenco di tutte queste compensazioni anche con lo stato di attuazione delle stesse, quindi con l'iter che rispecchia appunto i che stanno seguendo. Alcune di queste hanno già la convenzione stipulata, altre sono eh, da ancora da compensare è su questo che noi dobbiamo fare un ragionamento di carattere generale. Quindi voteremo a favore proprio perché è questo l'indirizzo che la Commissione si è data già da qualche mese e il lavoro che abbiamo intrapreso. Grazie.